Nei giorni scorsi abbiamo fatto con Cosimo l'unboxing delle Glycerin Inventi. Oggi vi raccontiamo con Andrea, il prodepodista, il confronto tra le Ghost 14 Una delle scarpe più vendute sul mercato italiano con queste nuove Glycerin Inventi che hanno la caratteristica di avere una mescola assolutamente diversa, azotata e della quale faremo tra pochi giorni la recensione completa sempre col pro depodista. Sentiamo cosa ci ha raccontato il pro depodista, sappiate che questa recensione è sicuramente molto sintetica volutamente per permettere a noi podisti amatori di poter scegliere in maniera molto semplice quale di due scarpe abbastanza simili consigliamo per fare determinate corse. Nel frattempo voi stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima e soprattutto non perdetevi la recensione di queste in 20 che secondo me, come dic dicono alcuni, sono davvero una bomba. Ciao, alla prossima! Andrea siamo finalmente giunti al confronto tra Ghost 14 e griserin 20 appena uscita sul mercato domanda secca se dovessi scegliere una sola quale sceglieresti per il polistamatore basta finiamo il video basta <ride> la Glycerin tutta la vita, la 20 come al solito nei confronti partiamo dalla Tomaia lascia stare che quelle delle Gosta hanno un colore un po' schifoso ma secondo te quale differenza c'è tra le due Tomaie e quale sceglieresti? dai, dai la, la Tomaia gli diamo un pareggio sono praticamente identiche ma alla fine sono carine tutte e due però sono super classiche e super simili A livello di avampiede stesso numero o magari mezzo numero in più? Guarda, te lo dico subito in, in diretta. Mi sembra che comunque sia un attimino più ampia la, la Glycerin 20. Questo qua è un video veri te. No, sì, è, è di poco, ma più ampia la Glycerin. Invece a livello di linguetta sono leggermente diverse. Secondo te qual è la migliore e quale sceglieresti? Ma, eh, anche le linguette sono molto simili. Forse è più riflettente quella della Ghost, però conta che si riflette poco, quindi in generale mi sembrano molto simili. Sì. Faccio fatica a scegliere. A livello di stabilità sappiamo che Brooks fa un vanto della sua linea GTS, queste sono invece normali, ma comunque sono molto stabili. Secondo te quale delle due è migliore e quale sceglieresti? Sono tutte e due molto stabili, però se dovessi scegliere scelgo la Glicerin. Comunque è una scarpa, anche se cambiata la mescola, ma comunque molto stabile. A livello di mescola intersuola entrambe hanno un'intersuola dna loft questa versione 1 la glycerin 20 la versione v3 quale delle due sceglieresti e cosa ne pensi credo che se non c'è scritto sia la v1 ma noi ci chiedevamo che fine avesse fatto la v2 qual confronto è impietoso hanno usato una una mescola nuova sulla sulla glycerin che è tanta roba secondo me molto più, più legge, leggero, diciamo più morbido, leggero comunque rispetto al, uh, alla versione 1 e quindi si può mettere a parità di peso più materiale. Una delle caratteristiche di Brooks è quella di avere un drop particolarmente alto, eh, 10 o 12, eh, anche per consentire di appoggiare eh, bene di tallone. Secondo te quale delle due sceglieresti e credi che ci sia una differenza sostanziale? Fondamentalmente poco, se avessero dovuto cambiare un pochino avrebbero dovuto fare una ghost con drop 4 e allora si avrebbe avuto una scarpa diversa, così fondamentalmente sono due scarpe molto per, per tallonatori e poi non lo uso in, in maniera dispregiativa, lo utilizzo molto per, vedo degli atleti che comunque corrono davvero una corsa riposante sempre e comunque, quindi per cui è perfetta. A livello di velocità molti podisti amatori, ci cioè hai sempre raccontato, scelgono le Ghost per fare i medi, oggi con il lancio delle Glycerin 20 che hanno una mescola particolarmente reattiva, secondo te queste Glycerin 20 ti farebbero andare eh, più velocemente? Ma la eh, mescola nuova bisognerebbe provarla, però sono comunque pesantine, fai conto che non ero neanche d'accordo ad usare le Ghost per fare i medi, diciamo che per un'altra età mediamente pesante, mediamente lento, comunque preferirà una Ghost per fare i lavoretti. Invece a livello di lento suggerisci le nuove Glistering oppure resti sul classico e ti mantieni sulle Ghost? Per un atleta mediamente pesante e mediamente lento le Glycerin, per un atleta mediamente leggero e mediamente veloce le Ghost. Uno degli aspetti importanti è anche la valutazione del prezzo, sappiamo che le Ghost anche perché sono uscite prima, ma in generale hanno un prezzo di X per cento relativamente più basso sia acquistando online sia acquistando nei negozi. Eh, secondo te questo differenziale ne vale la pena oppure eh, andresti per la versione premium per le glycerin? Adesso bisognerebbe fare un calcolo matematico e creare una, un qualcosa per capirlo, perché comunque la glycerin dura mediamente di più rispetto a una ghost. Quindi... Uh, un atleta da 60 kg o da 80 kg in generale non cambia il discorso riesce ad usare la Glycerin per più chilometri quindi bisogna capire se quella X uh, divisa per i chilometri in più è comunque sia lì a livello di battistrada forse quello delle uh, Ghost è leggermente più intagliato e quindi forse l'unico aspetto in cui uh, vince secondo te uh, come le hai sentite e cosa ne pensi? Bah, fondamentalmente mi sembrano molto simili, cioè è cambiato un po' il taglio, eh, ma fondamentalmente mi sembra molto simile. quindi... Poi conto che sono scarpe da, da corsa lente, eh, la Glycerin ancora di più da corse lente, quindi anche se piove a dirotto, cioè per terra eh, un po' da srucciolare, eh, voglio dire non, non si sente così tanto a 4.30 o a 5 sarebbe più un grosso problema a 3,40 km magari con una Ghost in un Partele, che su una curva stretta. Un altro aspetto abbastanza interessante è quello della durata, noi pensiamo che le Glycerin 20 abbiano almeno 100 km a parità di peso del podista amatore, sia che pesi 60 kg sia che pesi 100 kg, eh, potranno essere utilizzate per 100 km in più, cosa ne pensi? Ma l'ho detto prima io: 100 km in più o l'hai pensato tutta adesso? Perché lo stavo pensando, ma non so se l'ho detto, quindi sono più che d'accordo con te. Secondo me durano 100 km in più, conta che noi avevamo detto nella review 800 km per le Glycerin, ma secondo me possono arrivare agli 800, eh, 900 km e le, e le Ghost, per differenziare tra i 750 e i 850 km. Purtroppo non abbiamo mai tempo di fare dei test e dei confronti con i sensori utilizzando una scarpa tra usata fino a 800 km e confrontandola con una dello stesso modello e tipo nuova, però sicuramente questo potrebbe essere un aspetto molto interessante per chi ci guarda. Ti faccio invece l'ultima domanda relativa al podista amatore che corre a 5 al chilometro, in questo caso quale delle due raccomanderesti? No, in gara utilizzerei ad oggi ancora la Ghost, eh, ma credo che il prossimo modello di Ghost eh, con il nuovo DNA Loft V3 o a questo punto V7, perché si capisce più perché scalano così, eh, sia una scarpa molto più reattiva. Grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, noi andiamo a averci un coffee, ci vediamo alla prossima recensione, ciao! Ciao, alla prossima!